L'Ucraina faceva precedentemente parte della Russia, si unì alla Russia nel 1919 e poi si separò nel 1991, l'Ucraina era una potenza nucleare al momento della sua secessione dalla Russia. L'alleanza NATO ha invitato l'Ucraina a porre fine al suo programma nucleare e ha assicurato che se avesse ritirato il suo programma nucleare, la NATO sarebbe stata al fianco dell'Ucraina in ogni occasione. Ogni volta che un paese invade l'Ucraina, tutti i paesi della NATO si iscriveranno e combatteranno il nemico dell'Ucraina. L'Ucraina, ha accettato. La Russia ha terminato il suo programma nucleare. Oggi la Russia ha invaso l'Ucraina. Ma nessuno si è fatto avanti per la sicurezza. Se oggi l'Ucraina avesse una potenza nucleare, la Russia l'attaccherebbe? Assolutamente no. Il presidente ucraino dice di aver parlato con i governanti di 27 paesi europei. Ma nessuno è pronto ad aiutare e tutti hanno paura. Non facciamo parte della Nato, tutti ci hanno lasciati soli. L'Ucraina, fornitore di uranio per l'intera Europa, oggi mangia scarpe dalla Russia perché nessuno degli Stati Uniti, Gran Bretagna o Francia che hanno promesso di salvarli da qualsiasi problema sono venuti in loro aiuto. Questo è ciò che accade quando hai tutto tranne un forte esercito per la difesa. Nessuno protegge nessuno, tutti devono proteggere se stessi devono combattere la propria guerra